Oleg Mandic è arrivato a Torino per il Salone internazionale del libro e tra poco incontrerà centinaia di giovani. Cosa raccontiamo a questi bambini di un'esperienza che lei ha avuto da bambino, che ha segnato la sua vita, che le ha consentito però di portare un messaggio internazionale? Guardi, bisogna eh, riuscire a riconoscere il male, non per piangerci sopra, ma per trovare qualche elemento di buono sul quale coltivare il futuro. E questa è la prima formula. La seconda è se sei stato tu e ad essere uh, dunque sfortunatamente toccato da questo male allora devi essere conscio di questo devi valutare questo male se questo male come nel mio caso era talmente male che io all'età di 14 anni non sono riuscito cioè non sono riuscito a immaginarmi un altro ma male che sarebbe più grande di questo ergo ho capito che di male non mi succederà nulla perché tutto il resto della mia vita sarà un bene per perché il male non è male di per sé stesso il male è perché tu lo consideri un male e quando trovi l'uscita di questo succederà come a me, che all'età di 14 anni ho capito che niente di più male, eh, che un male più grosso di quello lì mi potrà succedere, ed ho avuto una bellissima vita. Perché? Perché all'inizio di tutto c'era Auschwitz e io ringrazio ad Auschwitz per avermi concesso quella vita, si fa per dire, però bisogna, bisogna impostarla in questo modo e se la imposta in questo modo ognuno potrà trarne i suoi vantaggi.